Salve e bentornati. Io sono Christian, il nuovo narratore, moderatore e gestore del canale YouTube della Italian Sand Shadow Federation. Ma voi potete chiamarmi Chris. Le clip che state vedendo in sottofondo sono state bellamente i****ate dal canale di Baffo Sudato, cioè colui che mi ha lasciato il canale della Sand Shadow, nonché moderatore del nostro canale Discord, o meglio, creatore. Fateci un salto se volete partecipare. Ma non è questo il punto del video. Il punto del video è informare le persone che sono iscritte a questo canale nonché molti membri della nostra community che vedranno questo video che abbiamo riattivato il canale YouTube e abbiamo riattivato la pagina Instagram mi raccomando fateci un salto tutto in descrizione e scusate per il mio cattivo doppiaggio ma è il primo video della Lassen Shadow che sia edito e doppio io e quindi è un attimo problematica la cosa vi auguro una buona giornata comunque e grazie per aver visto il video